Play, premi, like, ci stanno letti tigre online uh, che condividi uomo che non basta mai Mamma Maxi Nick, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto sta a giocare, non si altro e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la gru Per uh, iscriverti al canale Maxi Nick su Youtube uh, Senti uh, di tutto e di più uh, Forza fallo pure tu Perché uh, con uh, le tigre di Roma sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per gli outfit ragazzi Un glitch che è semplicissimo Però purtroppo ha un requisito un pochino rognoso Che adesso andremo a vedere insieme ragazzi Allora io qui faccio un outfit alla cazzo ragazzi E eh? quindi eh, solo per illustrarvi il glitch è eh? solo a scopo illustrativo quindi andrò a tenere semplicemente la camicia che ho e metterò un pantalone per far comparire un pantalone di drone eh, sul secondo personaggio. Allora con questo glitch ragazzi non avete bisogno di cancellare il personaggio, non avete bisogno di eh, cancellare gli outfit, non perderete outfit, non perderete proprietà, non perderete nulla ragazzi quindi eh, passiamo al glitch insomma no? allora se lo fate con il personaggio uomo eh, i completi andranno al personaggio donna se lo fate con il personaggio donna i completi andranno al personaggio uomo allora ragazzi come ho già detto io qui metto un semplice pantalone di drone con una scarpa giusto per farvi vedere come, come esce fuori questo outfit che verrà sicuramente un outfit outfit di merda eh, uscirà un qualcosa tipo il pantalone dei tron però con sta camicia ragazzi sinceramente non so cosa esce fuori e quindi lo andremo a scoprire insieme ragazzi a questo punto mettiamo una scarpa che mi faccia comparire un, una scarpa a scacchi giusto per, per fare un qualcosa e siamo pronti ragazzi quindi andremo a mettere una scarpa io qui non mi ricordo mai quale cazzo sono le scarpe che fanno comparire eh, diciamo le scarpe a scacchi Però comunque le troviamo Come ho già detto ragazzi vi ripeto con questo glitch non perderete il personaggio Non avrete bisogno di cancellare il personaggio che sia uomo che sia donna Non, avete, non avrete perdita di outfit e soprattutto non perderete proprietà però come ho già detto c'è un requisito molto molto molto rognoso il glitch è semplicissimo ragazzi però purtroppo c'è questo requisito molto molto rognoso che adesso andremo a vedere innanzitutto dobbiamo venire ehm, in una perfetta localizzazione della mappa che adesso andremo a vedere e quando abbiamo fatto il nostro completo, questo mh, ho dimenticato di dirlo quando eravamo al negozio comunque quando abbiamo fatto il nostro completo ragazzi dobbiamo mettere una di queste maschere queste maschere che vi sto facendo vedere non so quanti di voi andrà, avranno queste maschere, queste maschere con le corna ragazzi queste che sono state rilasciate il periodo di Natale e se non avete queste maschere non potete fare il glitch il glitch è veramente semplice ma senza questa maschera purtroppo non si può fare perché è l'unica maschera che ci permetterà di, di poter salvare il completo quindi una volta eh, fatto il tutto eh, venite qui sulla mappa dove avete visto e fate la prova a tempo una volta avviata la prova a tempo andate su cambia personaggio e il gioco è fatto ragazzi Sì, il glitch è semplicissimo è veramente semplice però l'unico requisito è sta maschera minchiosa di merda che sicuramente non tutti hanno io infatti con il personaggio eh, donna ce l'ho perché diciamo che ho quasi l'abitudine di comprare sempre tutto ma con il personaggio uomo non ce l'ho e quindi eh, non posso farlo da personaggio uomo a personaggio donna insomma spero che qualcuno di voi abbia questa fottutissima maschera quindi quando siete al cambia personaggio ragazzi l'unica cosa che dovete fare è cambiare personaggio prendete il vostro personaggio con cui volevate i completi in questo caso eh, il personaggio uomo e andremo a vedere che completo si sarà trasferito come ho già detto ragazzi So che molti di voi non hanno comprato sta, sta maschera, perché comunque tanti dicono che cazzo ce devo fare che maschere, però eh, alla fine diciamo che torna utile, anche se secondo me è un po' una minchiata, però va bene, ragazzi ecco qui il completo di merda che è uscito, eh, comunque il pantalone di drone c'è con, con la scarpa e con questo metodo ragazzi non perderete i vostri completi non perderete assolutamente nulla e potrete salvarlo tranquillamente senza dover avviare avviare avviare <ride> detto? avviare poliziotto corrotto senza fare altre minchiate di, di sto genere ragazzi l'unica cosa che dovrete fare adesso io qui vi faccio vedere che comunque avevo altri completi e i completi che avevo sono rimasti, sono completi di merda perché erano completi fatti così alla cazzo, eh, però comunque sono rimasti e l'unica cosa che dovete fare ragazzi per salvare il vostro completo scegliere uno slot vuoto e salvare il completo come ho già detto ragazzi eh, il glitch è veramente facile non mi dite che questo non è facile perché è facile è veramente facile però ecco l'unico requisito è eh, quella maschera se non avete quella maschera non potete fare nessun completo il glitch dei completi che c'era prima funziona ancora ragazzi quindi potete usare anche quello per fare dei completi detto questo ragazzi vi ricordo il contest vi lascerò il link in descrizione aiutatemi a crescere aiutatemi a salire in descrizione troverete anche tanti altri miei contatti molto molto interessanti quindi aprite sta merdosa descrizione detto questo un saluto a tutti al prossimo video